Giorni, eh, basta con i ringraziamenti e ora lancio la sfida. Eh, sembrerà un po' retorico, ma se Cristo si è fermato a Eboli, io penso che da oggi noi dobbiamo riprendere un percorso per il sud verso sud. Vado per sintesi: quattro i punti. Dobbiamo essere. Dobbiamo uscire da questa conferenza facendo nostra l'idea dell'esecutivo contro ogni autonomia differenziata della costruzione di un controvertice al vertice di Sorrento. Dobbiamo, secondo punto, creare spazi di discussione territoriale creare laboratori regione per regione provincia per provincia perché abbiamo l'esigenza di spargere semi di consapevolezza non tra di noi ma nelle città tra la gente in connessione con le classi popolari dobbiamo costruire contropotere perché in qualche maniera possiamo dire che la nostra sperimentazione verso un nuovo sud è di rottura totale con questo sistema di rottura totale in quello che è il contesto capitalismo vita o stai con il capitalismo o difendi la vita in ogni sua funzione e allora costruire attraverso quegli spazi contro potere nell'articolazione del mutualismo, dell'antimafia sociale del conflitto e della, e della lotta perché laddove il capitalismo moltiplica lo sfruttamento di fronte alla moltiplicazione dello sfruttamento noi dobbiamo moltiplicare la nostra opposizione senza mediazione ma come ci ha detto Gianni Fabris con l'autorappresentazione e l'autoorganizzazione noi dobbiamo rappresentare noi stessi le nostre lotte ultimo punto cento piazze per il sud cento piazze che articolano quella che è la nostra critica sulla sanità sull'autonomia differenziata su quella che è la nostra condizione esistenziale con delle proposte e la prima proposta è che queste queste idee della costruzione di queste 100 piazze per il sud venga fatta propria da quella che sarà l'assemblea di sabato 9 per il lancio di questa coalizione popolare, una coalizione che si mette in campo per costruire e cambiare perché non è vero che tanto nulla cambierà e perché uniti ce la possiamo fare. Grazie a tutte e tutti, buon ritorno a casa, grazie ancora ai lavoratori e alle lavoratrici di questi due giorni. Grazie.